e sui principali quotidiani nazionali e partiamo subito dal bonus ristrutturazione anche nel 2023 e nel 2024 con le novità spiegate dall'agenzia delle entrate e poi fattura da san marino ed esterometro con le nuove istruzioni dell'agenzia delle entrate si passa poi al tema dell'iva trasporto beni importati quale aliquota si applica i casi di esenzione e l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il bonus imprese energivore con i chiarimenti del le entrate sul conferimento d'azienda. Infine l'ultima parte della rassegna stampa è dedicata all'economia a partire dalla pagina del Corriere.it. Partiamo subito dal bonus ristrutturazione anche nel 2023 e nel 2024 con le novità spiegate dall'Agenzia delle Entrate nell'articolo di Anna Maria D'Andrea. Sul bonus ristrutturazione in salvo anche per i lavori effettuati dal 1 gennaio 2023 e fino alla fine del 2024. A ricordarlo è la guida dell'Agenzia delle Entrate, aggiornata a ottobre che fa il punto sulle regole per la fruizione della detrazione del 50%. Si ferma invece il 31 dicembre. 2022 il bonus maggiorato per la rimozione delle barriere architettoniche per quanto riguarda il bonus ristrutturazione nel 2023 e fino al 2024 Arrivando alla fine dell'anno l'Agenzia delle Entrate fa il punto delle regole e delle novità sulla detrazione del 50%, la guida è aggiornata al mese di ottobre e ricorda i tempi per la fruizione del bonus ristrutturazione agevolazione per la quale è stata confermata anche per il 2023 così come per l'anno seguente la possibilità di fruire dell'accessione del credito e dello sconto in fattura. Beneficiari, lavori ammessi, scadenze e adempimenti sono al centro della guida al bonus ristrutturazione aggiornato dell'agenzia delle entrate che evidenzia inoltre il termine ormai alle porte per fruire della detrazione del 75 per la rimozione delle barriere architettoniche c'è tempo fino a fine anno ovvero fino al 31 dicembre 2022 i dettagli sono all'interno dell'articolo cambiamo argomento e passiamo alla fattura da san marino ed esterometro con nuove istruzioni dell'agenzia delle entrate per quanto riguarda la fattura da san marino con l'esterometro dall'agenzia delle entrate le istruzioni da seguire in caso di ricezione di documento cartaceo. L'adempimento comunicativo sulle operazioni transfrontaliere si assolve facendo passare i dati dal sistema di interscambio. Dopo le novità introdotte dal 1 luglio arriva l'aggiornamento della guida dedicata anche in questo caso i dettagli sono all'interno dell'articolo e proseguiamo con l'iva trasporto beni importati quale aliquota si applica i casi di esenzione per quanto riguarda il tema dell'iva sul trasporto dei beni importati i chiarimenti delle entrate sui casi di applicazione dell'esenzione dall'imposta sono all'interno della risposta all'interpello numero 514 del 14 ottobre 2022 Anyway, il documento di prassi spiega che il servizio deve essere reso nei confronti di specifici soggetti tra i quali rientra il destinatario finale della merce gli altri soggetti sono all'interno dell'elenco che è appunto contenuto all'interno del documento c'è cioè l'esportatore il titolare del regime di transito l'importatore il destinatario dei beni e il prestatore dei servizi di cui al numero 4 dell'articolo 9 del decreto IVA primo comma tra cui sono ricompresi tra l'altro il servizio di spedizione relativi ai eh, trasporti internazionali di beni e i servizi relativi alle operazioni doganali. Proseguendo con bonus imprese energivori, chiarimenti delle entrate sul conferimento d'azienda, l'agenzia delle entrate fornisce appunto i chiarimenti sul credito d'imposta del decreto energia innalzato dal decreto ucraina per operazioni di conferimento d'azienda. L'agevolazione spetta se l'impresa è iscritta nell'apposito elenco per il 2022. Per il calcolo dell'importo per il primo trimestre 2019 il valore di riferimento è quello per le imprese non ancora costituite anche in questo caso i dettagli sono all'interno dell'articolo e il documento di prassi è scaricabile dall'apposito box passiamo all'ultima parte della rassegna stampa quella che si occupa dell'economia a partire dalla pagina del corriere.it che apre sull'energia bollette, come risparmiare, offerte, rate, tariffe, bonus. Cosa fare per tagliare i costi? L'articolo di Diana Cavalcoli. E poi, per quanto riguarda la bozza, gas, la proposta UE tetto al prezzo solo per tre mesi e acquisti congiunti tra paesi per il 15 per cento anche per quanto riguarda i numeri del giorno protagoniste sono le bollette quasi 5 milioni di italiani 4,7 per la precisione non le hanno pagate negli ultimi nove mesi e 4,7 appunto il primo numero del giorno il secondo è il più 0,3 per cento banca italia rialza le stime sull'inflazione giù il pil e ancora borse bond dal dollaro alle commodities come guadagnare con la recessione e l'uscita anticipata opzione uomo cosa prevede il piano meloni per andare in pensione a 58 anni l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi è ancora sul tema energia e si intitola energia e i costi della burocrazia e degli interessi locali a partire da piombino è di daniele manca e fa il punto su quelle che sono le lungaggini burocratiche legate ai processi che riguardano l'energia in un'economia che potrebbe essere definita economia di guerra in cui i prezzi del gas continuano eh, a salire eh, c'è però la difficoltà della burocrazia per sbloccare la produzione di energia da fonti rinnovabili ovviamente vi invitiamo a leggere il testo integrale dell'articolo per questo ed altri contenuti vi invitiamo anche ad abbonarvi al Corriere.it